Sì, anche oggi siamo stati molto presenti all'interno del Consiglio Comunale con alcune interpellanze che ci hanno proprio eh, visto protagonisti da vicino, in particolare la prima riguardava l'agnanto in città e eh, nella fattispecie il crollo del capannone ex Galazzo, eh, in cui per alcuni momenti in cui abbiamo saputo del crollo si è eh, avuto la, la paura che potesse aver eh, ferito il crollo stesso qualche, qualche qualcuno che risiedeva lì sotto e in quell'occasione presentare interpellanza cercando di capire le responsabilità e soprattutto lo stato dell'arte dello smantellamento dell'amianto in città ho ribadito all'interno della nostra interpellanza che occorre mappare l'amianto all'interno di tutto il territorio e di tutto il comune non è che ci hanno poi soddisfatto tanto le risposte dell'assessore che è stata molto vaga, ha parlato di proprietà privata un po' così un, un tanto archilo diciamo perché per alcune casi si tutela la, la proprietà privata in alcuni casi la, la proprietà privata si, eh, si se ne può fare uso, vedi il caso di Villa Madre in cui noi ci facciamo carico del, del, del rischio eh, di impresa di una proprietà privata, quindi è un po' un uso distorto di, questa, di, questa, di questo concetto. La seconda interpellanza che ci ha visto eh, partecipe, l'avevo presentata proprio io, riguardava eh, la mozione del primo di agosto dello scorso anno eh, sui eh, pulmini ai campi Rome della Bigattiera. Io chiedevo lo stato dell'arte, perché e mi pare che a proposito di mozioni che passano da questo Consiglio Comunale l'efficacia è veramente pari a zero e la mozione ricordo riguardava la richiesta dei pulmini per portare i bambini a scuola, la richiesta dell'attivazione dell'acqua e, e a lungo raggio il superamento dei campi rom. Ora i pulmini non sono stati mai attivati perché una maestra privatamente andava, accompagnava e riprendeva eh, dalla scuola al campo i bambini. L'acqua avendo messo dei rubinetti di rame è durata circa due ore il ripristino dell'acqua. Sul superamento dei campi Rom eh, mi pare che non ci siamo affatto, nel senso che più o meno il numero delle famiglie è rimasto stabile con un leggero aumento, perché non si è eh, mai pensato di andare all'osservimento e a distribuire il carico eh, all'interno delle eh, comuni che fanno parte della società della salute. Quindi anche in merito alle direttive europee non si è fatto assolutamente nulla, quindi non ci possiamo dire soddisfatti, in particolare quello che eh, chiedevamo è, che, queste, è dis, che sia disumano stare in quella pianeta e accettare che si possa vivere in quelle condizioni, quindi insomma anche lì non è che siamo poi contenti dopodiché c'è stato un bel teatrino in merito ai massimi sistemi perché eh, alcune forze di, di maggioranza hanno presentato una mozione sul cessate il fuoco in Palestina, visto che comunque questa, questa questo consiglio non riesce a portare avanti le mozioni che riguardano il governo del proprio territorio, allora ci occupiamo della pace nel mondo. E, e abbiamo denunciato questa cosa, abbiamo votato a favore, la maggioranza si è spaccata e, e la mozione non è né passata né respinta. Quindi è successo un teatrino assurdo, nel senso che il Partito Democratico, non avendo approvato questa, questa mozione, ne ha presentato un'uguale sua, però spura di quelle parole dal quale si sentiva impastidita. Noi, avendo presentato una mozione in Parlamento, proprio stamani eh, a firma anche del nostro deputato Artini, ci fareva, eh, in cui chiedevamo l'embargo... Eh... Ci pareva assurdo doverla, dover votare contrario, però ci pareva anche assurdo che il nostro, la nostra amministrazione stia lì a ribadire eh, questi concetti quando noi come consiglieri, io ho, ho usato un'espressione un po' colorita, ho detto che siamo dei consiglieri reclutati un tanto al chilo, un po' appeso e quindi avevamo un peso veramente minuscolo in questa situazione, quindi ci pareva più forte quello che hanno fatto oggi i nostri parlamentari a Roma. In seguito il Consiglio Comunale si è estospeso perché è mancato il numero legale sulla proposta fatta dalla Giunta del votare il piano di rischio aeroportuale che detta così sembra una grossa parolona. In realtà si andava a fare l'ennesimo favore alla cementificazione di questa città sfruttando l'idea del piano di rischio aeroportuale che prevede che sia diminuito il carico antropico in un'area ben delimitata e fra questo rientrava la scuola ex ITS. E essendo un grosso complesso si andava a proporre l'abbattimento per farci le palazzine. Quindi noi abbiamo espresso il nostro, eh, la nostra contrarietà perché comunque volevamo che all'interno di questa area fossero ripreviste gli standard urbanistici e quindi un'area verde, cosa che in quel quartiere dell'aeroporto manca. Adesso eh, aspettiamo che riprenda il Consiglio Comunale perché andremo ad affrontare un'altra questione sulla quale la maggioranza si è rispaccata un'altra volta, la questione della SAT, per cui è stato presentato nella seconda commissione di controllo le garanzia un documento e arrivati quasi all'approvazione in commissione eh, il, il Partito Democratico si è tirato indietro e comunque noi avevamo intenzione, dato che era un documento che riassumeva molto bene le vicende degli ultimi mesi pensavamo di eh, andare alla votazione e all'approvazione però siccome questa maggioranza ha la capacità di tirare fuori dal cilindro dei conigli di variopinti non, non è detto che l'esito sia positivo